ciao benvenuto in questo nuovo video mi chiamo carlo sono un insegnante di basso elettrico allora andiamo a vedere il riff numero 12 del mio metodo ebook easy slap se cerchi informazioni le trovi qua sotto in descrizione è un metodo per iniziare ad impostare eh, il pollice ma poi non solo anche proprio lo, la, la tecnica dello dello slap. si parte abbastanza dall'inizio ma si va abbastanza avanti diciamo con i trucchetti belli incastri in questo esercizio 12 andiamo a lavorare ancora con il, il pollice ma mettendo anche delle altre tecniche cioè andiamo a inserire l'emmeron e l'alternanza nota reale nota ghost fatta con il pollice quindi eh, vedrai che partiamo con all'inizio sol la do re quindi noi colpiamo il sol con il pollice poi, o col mignolo o con l'anulare, andiamo a fare un emmeron, quindi non ribattiamo con la mano destra, col pollice, la nota, così, ma diamo solo il primo colpo e il secondo lo facciamo con un emmeron. Attenzione a tenere bene il dito martelletto e cadere in maniera secca, questo che stai sentendo non è così facile da fare infatti provaci <ride> ma inizialmente bisogna capire un pochettino eh, innanzitutto rafforzare la mano e capire poi come scendere in maniera secca quindi se tu vai appoggiare non non esce poi quella nota o meno si fa fatica all'inizio eh, alterniamo quindi sulla corda di mi e sulla corda di la sol do re ok sono ottavi Dopo andiamo a prendere la nota Fa con il pollice, attenzione: la corda di Re e quella di Sol col pollice sono un po' più difficili da colpire perché, più è fine la corda e più deve essere preciso e meno esce facilmente il, il suono, il suono del, del pollice. Quindi, dobbiamo tra l'altro farne una reale, un Fa reale e uno con la ghost, nella ghost è la mano sinistra che va a bloccare perché la destra colpisce come se dovesse suonare una nota reale poi andiamo sul re e quati nella partitura troverai che consiglio di andare col dito 1 perché poi la mano deve spostarsi in questa porzione della tastiera quindi sol la do re fa ghost re ghost io se mi sono spostato col dito 1 come ti ho suggerito, poi ho la mano pronta per andare a prendere le due note seguenti che sono fatte col pollice su accordo di Re, Si bemolle e la... sono dei quarti quindi sono più lunghe delle altre col mignolo e con l'anulare quindi mano aperta, quattro dita, quattro tasti. Eh, vedi come in un esercizio ci sono già comunque due o tre eh, tecniche, eh, bisogna avere la mano bene a posto ben preparata eh, per poi poterle suonare più in velocità e la mano destra deve seguire sempre tutto questo e essere comunque anche molto precisa quindi sol la do re fa ghost re ghost si bemolle lungo la lungo per concludere la battuta mano sempre fermo ho fatto il la vado sul s, ipotetico sol perché inizio con due ghost, ghost, ghost e eh, meron, sol, la. Il mio consiglio è quello, se c'è un punto in cui ti pianti, vedi che è più difficile, estrapolalo e lavora su quello. Se il difficile è ghost, ghost e meron, sol, la, mettilo in loop. finché verrà pulito e allora lo puoi inserire poi nel resto. Eh, battute 3-4, simile come idea, quindi è una sorta di botte risposta, parte uguale, Sol, La, Do, Re, Fa, Ghost, Re, Ghost, anziché andare Si bemolle La, qua prendo Sol e La, quindi lunghe da un quarto, Sol. La, poi sposto la mano sull'ipotetico Do che sarà la prima nota reale che dovrò suonare dopo ma ho due ghost prima quindi come prima avevo fatto ghost ghost Sol La qua vado a fare ghost ghost Do Re e poi avrò già la mano pronta per ripartire dal Sol ok proviamo a farlo lento lento 3 e 4 E riparto da capo, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, mettiti una batteria con oppure un metronomo che, che ti scadisce i quarti, oppure ancora più divertente con, uh, con una batteria. Spero che ti sia tutto chiaro. Se non è chiaro mandami un'email, scrivimi a me fa piacere se posso aiutarti darti dei consigli oppure scrivi qua sotto nei commenti cosa ne pensi eh, di questo video, se ti può essere utile, se hai il mio metodo e eh già lo, lo stai usando e, e ci vediamo al prossimo video, grazie per, per avermi seguito fino, fino alla fine, ciao!